Eccoci qua, benvenuti, Maurizio Poli, un'altra puntata del programma Salute Finanziaria, programma di educazione finanziaria, che stiamo portando avanti qui sui canali 112 di well TV, che ringraziamo per l'ospitalità, saremo in diretta, saremo in streaming, saremo sui canali digitali, saremo ovunque anche sulle nostre pagine social. Ma abbiamo il piacere di avere ospite qua con me in studio e do il benvenuto a Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua, un bel ritrovata a Giussi Biondelli. Ho rimarcato la parola, come dalla regia dicono, uso un tono più suadente, Maurizio, eccetera. Il regista fa di sì con la testa, ma la parola è educatore. Io, educatrice, perché non posso chiamarti educatrice, Giusy? Guarda, è una mia scelta, Maurizio, perché... Eh, la parola educatrice mi riporta sempre solo al mondo della, della, della scuola e dell'educazione dell inteso proprio come formazione delle persone. Eh, ci tengo in maniera particolare alla parola educatore perché ritengo che sia una parola universale, quindi da usare proprio perché l'educatore lo concepisco di più come guida, come sostegno e aiuto per le persone che devono prendere delle decisioni in termini finanziari. Sono quelle parole universali che hanno un significato, sia al femminile che al maschile. Quindi diamo rilevanza alle parole, le parole sono importanti. Assolutamente. Educatore e consulente finanziario. Sei iscritta al registro degli educatori finanziari? Sì, sono, iscr sono iscritta ad AIF, che è l'associazione italiana degli educatori finanziari. Iscritta a registro unico presso il MIUR, questa è l'importanza È per dare una sorta di istituzionalità, è un'associazione istituzionale riconosciuta dal MIUR Cos'è il MIUR? MIUR? Per piacere, per chi ci sta ascoltando il MIUR Il Ministero dell'Istruzione è, è, è di emanazione governativa Quindi è questa l'importanza, il fatto che venga riconosciuto dal punto di vista governativo Benissimo, allora educatore finanziario, Giussi siamo qui a un passo siamo al 31 di, di, di, di, di dicembre, a un passo che arrivi l'anno 2020, l'anno grasso, l'anno tondo, l'anno ciccione, da un punto di vista finanziario, speriamo. speriamo anche dal punto di vista finanziario, ma facciamo un flashback, un rapido flashback, come è andato dal punto di vista economico-finanziario, e soprattutto per l'anno 2019. Beh, direi che l'anno 2019 è andato molto bene dal punto di vista dei mercati. Chiaro, con, uh, è partito in sordina con molte incertezze e molti timori. Era Se mi avessi fatto la stessa domanda l'anno scorso a dicembre sarei stata molto preoccupata. Quindi, dicembre perché... 2018? <ride> Beh, direi che è stato il peggiore anno, il peggior dicembre dalla grande crisi del 29. Pertanto, è importante sottolineare quanto ci sia incertezza nel fare previsioni per il futuro perché. Le previsioni non vorrei essere fraintesa, non siamo né astrologi né eh, previsioni campate per aria. No, non ti sto chiedendo le previsioni del 2020, ti sto dicendo com'è andato il 2019. Ecco, appunto, se mi avessi fatto questa domanda sarei stata più intimorita a dicembre dell'anno scorso. Chiaramente, con un 2019 molto positivo, è andato molto bene. Invito sempre alla prudenza, perché il fatto che il 2019 sia andato in maniera positiva... Cosa intendi si è in... perché è andato molto bene? Cosa vuol dire? Molto bene perché i mercati hanno, si sono tranquillizzati, c'è stata volatilità, ma rispetto al 2018 dove c'era un andamento molto instabile, molto incerto e molto timoroso, siamo riusciti nei primi mesi dell'anno a ristabilizzare, a consolidare, a riprendere quello che era stato perso nell'anno precedente in un solo mese, cioè un dicembre che rispetto a quanto ci si aspettava appunto è stato un mese veramente all'insegna del, del segno negativo davanti, ecco questo è stato... Il dicembre del 2018 stai dicendo? Certo, certamente, nel 2019 invece Bene. i mercati hanno dato dei risultati positivi perché comunque gli indicatori economici sia dal punto di vista della della stabilità economica, ma anche e soprattutto il mondo dell'America, il mondo americano, il mercato americano è stato un mercato positivo. Ricordiamoci che in un anno il, il mercato americano, lo Standard Poor's 500, ha avuto una crescita del 29-30%. Il, il solo mercato, se guardiamo in casa, se guardiamo il Mib, il nostro indice italiano, ha avuto una crescita del 20%. Tu stai quindi... parlando di mercato, no? per chi ci sta ascoltando come programma educazione finanziaria, quale mercato? Dei polli, delle arance? Quale Chiaramente mercato? il mercato finanziario, stiamo parlando di finanza, stiamo parlando del mercato finanziario. Benissimo, benissimo. Quindi il mercato finanziario è andato bene quest'anno? Certo, perché comunque le, eh, i numeri dell'economia, è stato un mercato soprattutto economico, nonostante ci siano stati anche avvenimenti importanti a livello politico, ricordiamoci per esempio le elezioni europee del Parlamento europeo, ricordiamoci per esempio che le, le scaramucce, definiamole così in maniera molto semplice, però le incertezze e eh, la, le paure che, hanno, che ci hanno animato tra i grandi colossi, America e Cina nella guerra commerciale, quindi questi avvenimenti sono avvenimenti che possono eh, dare molta incertezza e molto rischio al mercato finanziario. Il 2019 ha saputo in maniera graduale, certo ci sono stati dei momenti in cui abbiamo visto molta, molta volatilità, molto cambiamento nel mercato però i mercati si autoregolano, i mercati finanziari, gli operatori finanziari hanno la capacità anche di trovare il loro equilibrio e quindi piano piano di riuscire ad assestare questa che è che noi definiamo sempre volatilità. Chiaramente gli altri avvenimenti di rilievo sono stati tutti gli argomenti che hanno roteato intorno al tema di sempre degli ultimi due anni che è la Brexit, che ha ricevuto la conferma eh, del consenso da parte degli inglesi ancora a nove tra novembre e dicembre, in cui hanno, da hanno, fatto, eh, hanno evidenziato la stravittoria di Johnson e quindi hanno confermato la volontà di uscire Ma io come imprenditore, come risparmiatore, devo andare a letto preoccupato, allora tutti questi avvenimenti che possono cambiare, no, un tweet di Trump, quindi questa ansia, questa cosa, cosa devo fare? Allora, devo fare proprio io. per questo, cioè vedere quello che succede nell'arco dell'anno, quindi che sia vedere un anno appena trascorso oppure pensare a cosa possa succedere nell'anno futuro è un compito che riguarda chi fa questo mestiere, quindi gli analisti piuttosto che eh, gli esperti dei, della finanza, piuttosto che coloro che devono comunque fare le opportune valutazioni in senso più ampio, in senso istituzionale. Chiaramente un piccolo risparmiatore un investitore, coloro che vogliono eh, finalizzare i propri risparmi per il proprio futuro, non devono assolutamente stare a, ad, ad essere troppo concentrati su quello che succederà tra sei mesi o tra 12 mesi. La chiamiamo pianificazione finanziaria proprio perché è importante dare un obiettivo a quelli che sono i nostri risparmi. Noi non risparmiamo. Pensando che magari, non so, il mercato americano possa andare meglio, piuttosto che il mercato europeo possa avere un incremento. Noi risparmiamo pensando a un obiettivo ben preciso. Pensiamo alla nostra, al nostro futuro, pensiamo ai nostri figli, pensiamo alla nostra impresa, pensiamo ad un obiettivo personale, non so, fare un viaggio, piuttosto che realizzare un sogno, un progetto che con la nostra famiglia abbiamo pensato, quindi, abbiamo programmato. da Una maratona, tempo. quindi mi stai dicendo una maratona lungo un anno? Non corriamo i 100 metri in finanza, ma ci alleniamo per la maratona. Certo, la maratona che si, si tratta di pianificazione, si tratta di resistenza, si tratta di programmazione, quindi è necessario sempre di più, soprattutto negli ultimi anni in cui abbiamo visto appunto che un anno con l'altro, il 2018 e il 2019 sono proprio l'esempio evidente. Il 2018 che è stato un anno molto inaspettato e il 2019 altrettanto inaspettato nel positivo, ecco. Questo non deve influenzare le nostre decisioni né quando va molto male né quando va molto bene, perché se noi abbiamo una pianificazione che riguarda una durata temporale del nostro investimento, che riguarda un progetto ben preciso che noi abbiamo in mente e che realizzeremo in un determinato periodo del nostro, della nostra vita, avremo organizzato quelle che sono le nostre risorse, quelle che sono le nostre attività in modo tale che di non essere in balia dell'andamento del mercato sei mesi o dodici mesi. Benissimo, quindi come educatore e consulente finanziario si è specializzata nella protezione del patrimonio dell'imprenditore, nell'ambito anche successorio, nella protezione patrimoniale, tutte queste bellissime cose che conservano e proteggono il patrimonio. Sentiamo spesso questa parola patrimonio, ma... Vi voglio fare una domanda che mi è capitata con dei clienti, proprio una di queste sere, sotto il natalizio, c'era questa coppia che ha due figlie che saluto, Luce e... Non lo so. Come si chiama la coppia? Luce, la bambina? Libera. Libera, non lo so, lo sa benissimo, dice non lo so, ma... bene le salutiamo e queste due bambine di 7 e 6 anni, giusto? 7 e 6 anni? Sì. E gli ho fatto la domanda ai suoi genitori, ma quante case hanno queste bambine qua oggi? Queste bambine qua hanno 4,5 case a testa in due, quindi il patrimonio, è satana avere nel proprio patrimonio l'immobile? Innanzitutto quello che hai raccontato è quello che succede molto di frequente nelle famiglie italiane, cioè che i figli, per effetto che il numero dei figli è diminuito, eh, capita che ci sia una presenza immobiliare molto forte. Chiaramente nel portafoglio degli italiani non è che non ci debba essere la parte immobiliare. Noi diciamo sempre come consulenti ed educatori finanziari diciamo sempre che il portafoglio deve essere diversificato dove per diversificazione non significa semplicemente diversificazione di numero di strumenti ma diversificazione anche di aree. Quindi ci sta l'immobiliare e ci sta l'investimento finanziario. Bisogna capire qual è il giusto mix equilibrato, bilanciato per quelli che sono i nostri progetti. Può darsi che ci sia... Una prevalenza di parte di investimenti finanziari, ma con un occhio anche alla parte assicurativa o alla parte previdenziale e anche la presenza dell'immobiliare, perché magari la parte immobiliare di lunghissimo termine, con un orizzonte temporale di lunghissimo termine, ha una funzionalità e una finalità anch'essa nel patrimonio della famiglia. Quindi pianificare i propri investimenti, quindi essere bravi a pianificare nel medio lungo periodo, non si diventa ricchi nel breve, no. false sirene come ci sono adesso sui social, il gatto e la volpa, che dicono investi nel trading qua, compra qua, fai qua, bisogna stare attenti. Il mangia fuoco e il gatto e la volpa sono sempre pronti a portare via il proprio denaro e a ghermirlo. Pensare di sostituire il reddito personale, cioè il reddito che deve essere quella voce della nostra famiglia che ci dà il futuro, che mantiene il nostro, che mantiene il nostro tenore di vita con la rendita, con l'incremento dei nostri risparmi è una, una decisione molto importante e quindi non è possibile in poco tempo avere tanto rendimento tale per cui cambiarci la vita, quindi importante è capire cosa vogliamo fare, quali sono i nostri obiettivi di investimento, Qui. da lì poi si assumono le decisioni. Lo diciamo sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani, è il nostro motto, è la nostra slogan importantissimo per tutte le persone, per tutti gli imprenditori, andremo avanti col programma di salute finanziaria che parleremo di termini di educazione finanziaria cercando di spiegarli, renderli sì. semplici, renderli fruibili per le persone, anche i termini che sentiamo sui giornali, sentiamo, in, eh, leggiamo sulle riviste per proteggere il proprio denaro perché lasciarlo dormire sul proprio conto corrente rischia di essere comunque svalutato da quello che è il costo di vita, del costo del tenore di vita. Non è vero che il, il saldo del conto corrente attivo ha, rimane quello che è perché noi ci rendiamo conto col tempo che con la stessa somma che, con cui noi, che abbiamo sul conto corrente non si acquista lo stesso numero di beni e servizi che si acquistava solo un anno prima o due anni prima. Ci mancano un paio di minuti, la regia mi hanno segnalato questo. Vogliamo augurare qualcosa per il 2020 per quanto riguarda l'ambito dell'educazione finanziaria alle persone che segui? Beh, io vi auguro assolutamente di riuscire ad approfondire le tematiche che... Eh, fino ad oggi non erano sufficientemente chiare, vi auguro di poter fare dei progetti e pianificare i vostri risparmi e riuscire a realizzare i vostri progetti nel futuro. Quindi con l'aiuto di un consulente finanziario, di un educatore finanziario, Siamo qua. perché l'importanza è di avere un consiglio, di avere una, un aspetto psicologico, ricordiamoci la puntata partita che eravamo nel dicembre 2018 tutti nel panico perché le, le borse precipitavano, tutti nel panico e oggi siamo a dicembre 19 sì. tutti felici non è così. L'emotività è una cattiva consigliera eh? nel positivo e nel negativo, io lo dico sempre, non bisogna essere troppo euforici di fronte a risultati molto positivi e non bisogna essere pessimisti o arrendersi di fronte ai risultati negativi. Quindi per chiudere la puntata, bellissima puntata, abbiamo avuto ospite Giusy Biondelli il dottore consulente finanziario che ci ha spiegato perché è educatore e non educatrice Rimandiamo anche ai nostri profili social, LinkedIn, Maurizio Poli e Giuseppina Biondelli. Su LinkedIn e sui social e anche su Facebook per, potete contattarci lì per avere come una parola nell'ambito della propria protezione dell'imprenditore, del patrimonio dell'impresa, delle famiglie. Per trasmettere il proprio patrimonio alle future generazioni. Sono temi che andremo ad affrontare, non si può fare tutto in una puntata. Questa era una puntata per lanciare il programma salute finanziaria e ringraziamo ancora e auguriamo un prospero e bellissimo 2020 ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani, lascio un saluto alla Giusi per salutare tutti. Auguri a tutti buon 2020.